Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci eccoci arrivati all'appuntamento uh, del mese insieme ad AIG. Credo mi sentiate perfetto, perfetto, vedo che mi sentite tutti. Ottimo, allora, allora vedete anche il mio monitor, quindi tutto è ok. Molto bene. Allora, oggi facciamo un webinar dedicato principalmente all'operatività con i certificati Turbo 24, quindi eh, almeno come opero io con i certificati Turbo 24, che sono uno strumento eh, che ormai da un annetto, forse un po' più di un anno, eh, AIG ci permette di tradare e devo dire che io stesso, negli ultimi eh, mesi soprattutto, ho iniziato a utilizzare in maniera abbastanza costante, direi molto costante, no? Eh, chi è qui con me e segue il platinum sa che eh, infatti li sto tradando veramente eh, praticamente sto tradando i turbo mi trovo molto bene quindi ho deciso questa sera di fare con voi appunto un approfondimento relativo più che altro a sì va bene la price action bene o male eh, la conosciamo nel senso che eh, sicuramente con me avete già fatto un sacco di webinar e un sacco di eh, seminari riguardanti la price action oggi volevo andare un po' più nel nell'osservare per esempio un tipo di operazione ecco tipo che knockout usare eh, che tipo di gestione possibile si può fare attraverso i certificati che sono sicuramente molto molto interessanti sono aperti tra l'altro 24 ore su 24 e quindi diciamo che sono simili a un cfd ma per molte diciamo per molte cose hanno anche degli aspetti migliori quindi li sto utilizzando in maniera ormai assolutamente molto frequente saluto tutti quanti i, eh, gli ospiti di questa sera eh, i, Carlo, Claudio, Corrado, Giuseppe, eccetera, eccetera, che alcuni conosco eh, perché sono ovviamente dei Platino sempre con noi, soprattutto Carlo. Eh, e andiamo a vedere, andiamo a vedere, Anton Salvo, vedo, eh, e andiamo a vedere un po', un po' di cose. Va bene? Qualsiasi domanda, qualsiasi eh, idea, mi raccomando, scrivetela qui nella chat di GoToWebinar perché siamo qui apposta, quindi non ci sono assolutamente problemi. E, eh, oppure non, eh, come dire, non preoccupatevi di descrivere anche se sono cose molto semplici perché insomma ognuno poi ha un grado di preparazione a questo punto eh, direi di, di iniziare vedo che Vincenzo chiede se il webinar sarà pubblicato sì verrà pubblicato giovedì nel mio canale YouTube Arduino Schenato Year Forex. quindi eh, questi webinar di mensili che faccio con IG vengono pubblicati ogni mese, eh, il giovedì successivo sono di martedì, quindi il giovedì vengono pubblicati sul canale YouTube mio, quindi se vuoi rivedere il webinar sai che mh, lo puoi rivedere sul canale, va bene? Allora parliamo di certificati Turbo 24, intanto visto che non siamo moltissimi questa sera eh, vi chiedo se sapete, se già li tradate, se li conoscete, se avete... Eh, già un pochino di riscontri insomma, a livello operativo riguardo questo strumento eh, intanto mh, insomma eh, come potete probabilmente come avete già state iniziando a vedere o avete già visto sapete che sono un, eh, sempre uno strumento a leva che ci permette di andare a lavorare sui principali cambi forex che è un po' il mio ma, quello che faccio maggiormente, però vedete SP500, oro, quindi abbiamo indici, materie prime, è assolutamente, eh, diciamo, mh, è, è un, un tipo di strumento che assolutamente va sugli, sugli asset finanziari che mh, tendenzialmente trado di più. E eh, una delle cose molto interessanti che ha questo tipo di strumento, e che a me piace eh, tradarci, è che proprio mh, ha praticamente un... Uh, ha dei livelli a... Praticamente delle zone, dei livelli di knockout, quindi dei punti eh, dove si può posizionare il massimo investimento di un'operazione e una volta che si decide l'investimento, no, si, si prende un X percentuale variabile del conto, comunque un X in euro dal proprio conto di trading, si definisce quindi un massimo rischio e si va a eh, investire su quello con nessuna possibilità di andare a perdere più di quello che si ha nel conto o di avere la il, diciamo, il problema che magari eh, il classico stop che viene inserito possa essere saltato perché non è possibile, cioè io investo 1000, facciamo esempio su una mia posizione, e 1000 è, ok? vorrei con voi andare a vedere una posizione tra l'altro che ho aperto proprio quest'oggi e che eh, riguarda la, sterlina yen, hm? la sterlina, yen. sterlina yen, nella quale ho eh, comprato alcuni turbo, e quindi volevo partire da qui per farvi un esempio pratico, questo è un conto reale, un conto reale che eh, ho praticamente fatto, e così vi spiego un po' l'operazione, un po' il come eh, la si fa su questi certificati turbo, e come cercherò diciamo di gestirla anche eh, in ottica di eh, proprio gestione di trading cioè in ottica di magari andare o a incrementare una posizione o alleggerire eh, un certo tipo di, eh, di trade Va bene? quindi in questo caso specifico eh, sterlina yen voi sapete e se non sapete ve lo dico io è un cross valutario che va a prendere due cambi principali quindi sterlina yen è creata da il prezzo di dollaro-yen, eccolo qui, e il prezzo di sterlina-dollaro, ok? Quindi nel momento in cui io uh, so come funziona, come si muovono i cambi dollaro-yen e sterlina-dollaro e vedo un certo tipo di dinamica, so che queste due moltiplicate tra di loro creano i movimenti e quindi il prezzo, il valore del cross starina yen tra l'altro a luglio faremo la parte 2 degli webinar dedicati alle correlazioni nel forex proprio qui con i G quindi vi, eh, vi consiglio già di eh, prenotarvi per la prossima settimana eh, cioè scusate per il prossimo mese quando faremo eh, questo webinar dove faremo proprio degli esempi pratici di come andare a lavorare con questo tipo di supporto operativo che solo il Forex ha, solo le valute, i cambi, i cambi di valuta. Allora, quindi facciamo un breve, una breve, un breve ripasso di quello che è il, ehm, il prezzo, appunto, come si forma, abbiamo detto il prezzo di, ehm, di sterlina Yen che è vero che noi praticamente io adesso vi ho detto che è così però voi dite sì ma in che senso è il moltiplicatore è proprio la moltiplicazione tra il prezzo di 1, quindi eh, i, 154, i 155 e il prezzo di, ehm, dei, di dollaro Yen ok? quindi molto in modo molto molto semplice è proprio la moltiplicazione dei due e la moltiplicazione dei due, quindi eh, il 100, 110, e adesso quota eh, 110, e 15 eh, moltiplicato a eh, 140, e 71, scusate, eh, 1,40 e 71 perché è la sterlina dollaro, andrà a creare il prezzo di 155 di sterlina yen. Ok? Quindi tutto passa attraverso queste. Quindi se noi conosciamo bene come si sta muovendo la sterlina dollaro e come si sta muovendo il dollaro yen, riusciremo a capire che la sterlina yen avrà un certo tipo di dinamica. Per esempio in questo caso io ho, quando ho fatto questa operazione, era già da ieri sera in realtà che ci guardavo su, però poi questa mattina avevo esaminato un po' la cosa e nel pomeriggio poi ho valutato che ci poteva essere il giusto momento per entrare, eh, vedete che se andiamo a prendere l'ultima parte del grafico notiamo un mercato che è in salita che sta facendo tra l'altro dei grandi movimenti di salita quindi il dollaro americano più forte dello yen in realtà è molto più forte già da tempo ma aveva avuto una forte discesa anche eh, nel mese di aprile diciamo aprile proprio aprile sì e poi c'è stata una nuova salita. Nell'ultimo periodo, eccolo qui, ha fatto una base su questo supporto a 109,30 ed è ripartito il, la copia dell'Orient, quindi sta riprendendo forza, come potete notare. E la sterlina dollaro, anche lei guardiamola un po' nel medio periodo, vedete che abbiamo avuto anche qui una, eh, un ribasso tra febbraio e marzo, poi è ripartita su, e eh, nell'ultimo periodo c'è stata una lateralità che arriva però da una tendenza lo notiamo bene sul grafico a barre settimanali eh, una tendenza molto bullish che mh, si è fermata per un breve periodo qui per qualche settimana e adesso ha un po' rotto al ribasso però come potete notare insomma c'è una tendenza molto ampia c'è un supporto qui, ci sono dei supporti qui e c'è un supporto qui quindi diciamo che in questa zona quello che io mi aspetterei dalla sterlina dollaro è comunque una tenuta almeno dei 140 139 eh, scusate 1,40 1,3980 quindi di questa zona quindi diciamo che cosa abbiamo? abbiamo due cambi che formano quel cross lì che eh, sono entrambi diciamo in, una, in un bel mood in un, in una, in un momentum più rialzista eh, la sterlina è un po' più debole il dollaro yen è un po' più forte ma in generale anche se ci dovesse essere un po' più di debolezza nel cambio sterlina dollaro abbiamo dei buoni supporti tecnici molto molto importanti in un trend molto molto long del, delle, degli ultimi mesi che ci permette insomma di pensare che la sterlina dollaro al momento eh, possa comunque tenere no, questi livelli visto che abbiamo un trend assolutamente chiaro e il dollaro yen appunto anche lui è una tendenza lunga, vi faccio vedere anche il settimanale per farvi capire il settimanale arriva da qui, ha avuto questo ritracciamento. E adesso sta continuando la sua fase di salita. Quindi, che cosa abbiamo? Abbiamo due cambi, eh, due cambi nativi col dollaro americano. Dollaro yen e strenga-dollaro, tra l'altro, tra i primi eh, della lista nella torta di volumi scambiati di, mm, nel mercato del forex. Quindi, sapete che euro-dollaro, dollaro, dollaro yen e strina-dollaro sono i tre cambi più scambiati. Io Infatti euro-dollaro, sterlina-dollaro, dollaro yen e australia-dollaro, questi quattro qui sono i miei preferiti, i miei quattro principali, poi c'è dollaro-canada e poi ci sono i cross maggiori che tra l'altro con i turbo 24 li trovate proprio euro-yen, sterlina-yen, euro-sterlina. Questi sono dei cross ovviamente perché non hanno il dollaro americano come gli altri. Quindi in questo caso specifico, insomma, quello che eh, si viene, si è venuto a, cioè quello che io ho visto è questa forza di dollaro yen, questa comunque forza o possibile tenuta di supporti più bassi di sterlina dollaro, e quindi sono andato a vedere negli ultimi periodi sia euro yen, perché è molto simile la situazione, sia la sterlina yen e eh, entrambi, insomma, erano molto interessanti. Devo dire che però eh, la sterlina Yen, che seppur è arrivata sicuramente su un livello molto importante, questo qui è un grafico settimanale, notiamo, vedete, questo punto dove lui scende, pam, pam, pam, questo punto che, dove frena un pochino, però in un momentum così forte ha già fatto un mini ritracciamento e sembra propenso a rompere questo livello ad andare a continuare la sua fase rialzista che da tempo ormai lo vede in un mood assolutamente long, no? Benissimo, quindi che cosa ho fatto? Ho valutato bene la situazione sia nella price action e poi prendo anche l'ultimo il grafico daily ovviamente che è stato quello che poi mi ha, mi ha fatto creare l'entrata quindi noto che eh, questo, questa sterlina Yen aveva negli ultimi periodi aveva creato anche un, uno dei, alcuni dei miei diciamo un mio trigger nella struttura che mi piace quindi una tendenza assolutamente bullish, eccola qui vedete una tendenza assolutamente molto molto long vediamo anche i movimenti che lui fa no? eh, cerca sempre di eh, una volta che fa dei movimenti di fare dei lievi ritracciamenti delle, delle basi eh, se avete seguito anche con me proprio alcuni degli webinar sempre con IG che sono andati sul canale dedicato per esempio ai pavimenti della price action eh, le aree, le false rotture ecco che nel momento in cui guardate qui quando lui fa questo no, crea delle false rotture e poi recupera poi crea questi pavimenti no? Eh, fa delle, delle tail bar e poi continua no? ecco che in effetti Uh, questo, questo mercato è assolutamente interessante perché ha creato ormai da tempo, da novembre del 2020, guardate qua, una tendenza rialzista che a livello tecnico è da manuale, no? Guardate qui prendendo questi minimi, in realtà si poteva già prendere anche da qui, però da qui è proprio perfetta l'area la, dinamica, si nota come il mercato della Serena Yen, quindi eh, il cambio Serena Yen non riesce ad avere una debolezza così forte da eh, violare questa linea di tendenza che... Eh, è assolutamente, assolutamente interessante e si nota come questo mercato insomma sia ancora in una fase assolutamente, totalmente bullish Carlo mi dice di muovere piano il mouse perché ogni tanto perdiamo la voce ok Carlo vai tranquillo che uh, seguo il tuo consiglio uh, quindi in questo caso specifico che dire, andiamo a vedere un po' che cosa è successo e così vi faccio anche vi faccio anche una domanda, eh, avete visto che con IG eh, nel marzo, primi di marzo abbiamo fatto uscire un bel libro dedicato al trading, dedicato a tecniche di trading, a approcci al trading mh, che abbiamo scritto a, in, in tre trader, quindi io, Gabriele Bellelli e Bruno Moltrasio, Gabriele ha parlato più dei certificati, di strumenti eh, con i quali operare e io e Bruno abbiamo parlato più di tecniche eh, Bruno ha messo le sue tecniche, io ho scritto diciamo in maniera molto riassuntiva il mio approccio al trading e ho parlato del last kiss quindi vi chiedo se avete letto eh, il libro tecniche di trading professionale e così vediamo un po' visto che siamo, siamo qui lo trovate comunque scaricandolo direttamente dalla home page di G. Se, se notate, no? Abbiamo praticamente il, eh, il libro proprio in home page. Se vado a prendere qui, guardate qua, nella home page di IG, eh, lo trovate proprio qui. Da chiedere professionale scopri di più e qui lo trovate. Chi l'ha letto? Qualcuno di voi l'ha letto? Vediamo un po' se mi rispondete. O comunque la mia parte, almeno. Beh, Carlo grandissimo che l'ha letto ma Carlo è con noi in 3D in Room ogni giorno nel Platinum quindi voglio dire tra un po' Carlo mi insegni tu a me che cos'è un last kiss? no Carlo insomma si fa per scherzare ovviamente però qualcun altro ha letto il libro o ancora no vediamo un po' impreparato dice Claudio no, ecco allora vi, vi consiglio di andare a leggerlo perché abbiamo fatto veramente una bella un bel ebook eh, è, è veramente diciamo per tutti i livelli secondo me di trading sia per chi magari già naviga da tempo nel mercato sicuramente comunque è una lettura bella eh, interessante mh, da fare e per chi all'inizio è assolutamente anche eh, possibile capire e, e ci sono termini semplici e, e anche, come dire, mh, ti, ti, ci fa notare un po' eh, i, i mercati sui quali magari operare, che tipo di approccio avere, il money management, c'è un po' di infarinatura anche di questi temi, quindi è sicuramente un libro che vi consiglio, è gratuito ragazzi, quindi non è che, eh, insomma, non costa nulla, eh, basta scaricarlo, è un ebook e quindi... E quindi si può tranquillamente. Poi adesso abbiamo anche l'estate, e con l'estate magari qualcuno si prende qualche giorno e magari va al mare, al lago, in collina, in montagna, non lo so, però magari ci si può portare qualcosa da leggere. Ecco, non è una lettura pesante, questo voglio dire, non è una lettura troppo tecnica, troppo pesante, che magari può essere... Eh, difficile eh, in un ambiente vacanziero, quindi ve lo consiglio visto che il periodo può essere quello giusto. Claudio dice che ha avuto parecchio lavoro. Il trading non è il mio lavoro, non sono un trading professionista. Vabbè, certo, ci sta, però, Claudio, se, cioè, se ti piace, se hai passione, è un bel libro, ve lo consiglio per investire in modo consapevole sul mercato. Ve lo consiglio, ovviamente, da leggere tutto. Eh. Poi la, la mia parte, più che altro, oggi mi piaceva eh, svilupparla perché se qualcuno aveva già eh, letto la mia parte. Eh, diciamo che potevo un po' essere più, <ride> più, più rapido nella, nello spiegare la schiz però ve lo spiego così vi faccio vedere quindi eh, vista tutta la dinamica che vi ho spiegato dedicata alle correlazioni cioè abbiamo visto la sterlina dollaro, abbiamo visto il dollaro yen quindi la cosa bella del forex ve lo ripeto ragazzi è che ci sono tutte queste correlazioni Il mercato eh, è comunque sempre molto eh, come dire, sensibile ai movimenti di un altro no? l'euro dollaro comunque è, è sensibile ai movimenti della sterlina dollaro cioè il dollaro comunque sulle altre valute è pesato in un certo modo quindi abbiamo già una correlazione se non matematica comunque una correlazione e poi c'è una correlazione proprio matematica come quella in questo caso che vi ho mostrato euro, scusate, eh, sterlina, dollaro e dollaro yen, sterlina, yen quindi partendo da questo presupposto io sono andato a vedere la sterlina Yen, e con sterlina Yen avevo notato appunto una serie di situazioni molto interessanti, quindi intanto sono andato a vedere, ed è quello che vi consiglio, il grafici, i grafici con time frame ampio, ma ampio, eh, ampio, cioè settimanale, mensile, no? Cerchiamo di vedere dove siamo, che cosa sta succedendo negli ultimi tempi, sta salendo il prezzo, quindi il mercato è in acquisto di sterlina Yen, è più favorevole a comprare, questo cambio sterlina yen eh, sul settimanale come vi dicevo vedere prima c'è stato ar un arrivo su un'area importante che io ho definito 155 ,70, proprio perché questa zona eccolo qui era una zona di chiusura settimanale che da lì aveva portato poi i prezzi a ribassare quindi il mercato a essere venduto quindi sterlina yen aveva avuto un ribasso, quindi vendite di sterina yen e quindi lì il mercato si può ricordare ecco che è un livello chiave segnato, però in questo livello chiave è vero che il mercato si può fermare, cosa che in effetti ha fatto, ma come si è fermato? Si è fermato in maniera mh, pesante dove ha mostrato eh, subito una forza ribassista intensa o si è fermato con calma, ha fatto un lieve, magari un lieve eh, ribasso? test magari di, di nuovi minimi si sì, è fatto solo quello cioè non c'è stato un grandissimo eh, ribasso in realtà se voi andate a vedere qualche settimana prima quindi questa parte qui il, il cambio aveva avuto dei ribassi molto più potenti cioè soprattutto questa settimana è stato un grande ribasso però vedete aveva tenuto quando c'è il flusso long in questo caso flusso di tendenza long molto forte è più facile che il mercato in questione tenga e abbia più voglia di ripartire piuttosto che no, eh, di fare un'inversione, e quindi in questo caso sì, siamo arrivati sul livello importante, l'abbiamo visto, livello storicamente importante, ma su questo livello il mercato, la l'Asterlina IE, non ha dato segni di forte cedimento o di... Ehm, come dire, eh, di false rotture rialz rialziste, quindi movimenti fiammate al rialzo, riprese al ribasso in maniera molto repentina, che sono spesso indice, quindi le tail bar, di cui abbiamo parlato anche tante volte qui su questi webinar, le tail bar, le barre con la lunga coda, no? Cioè non ha fatto, non è andato qui, pa, pa, pa, pa, pa, poi è risceso, Che quindi questa cosa qui diciamo che può preannunciare, Magari non un'inversione di lungo termine, però magari un'inversione di breve, che magari noi trader possiamo sfruttare un'ottica operativa. No, è andato lì, ha fatto un inside narrow range che può portare in effetti a un ritracciamento. Ma quanto ritracciamento? Al momento, guardate, l'ultima barra è stata una mini barra di tenuta, ha fatto questo, e addirittura questa settimana, oggi siamo per carità martedì sera ormai, quindi non è che, però, vedete come il mercato ha tenuto bene. E io che cosa faccio? Allora, come vedete, poi... Ovviamente l'ultima parte, la vado a vedere su grafico giornaliero, e noto come il grafico giornaliero ha mostrato um, una, uh, un last kiss, eccolo qui. Quindi eccolo qua, questo, questo qui che vedete qui, questa barra verde che trovate qui, è un last kiss, un ultimo bacio. Ne ho parlato appunto in questo libro, ecco perché vi ho chiesto se avevate letto il libro, che yeah. è quel... Tipo di, uh, di barra che ha solitamente alcune, alcune tipologie di forme. Adesso Mari ve lo faccio vedere. Non ha una forma vera e propria, cioè non c'è uh, come dire, non so, una pin bar o un inside bar che ha delle caratteristiche e sono quelle. Diciamo che siamo un po' più aperti, un po' meno schematici nel nostro osservare la schiss. La cosa importante solitamente è che comunque che cosa faccia? Abbia un movimento in questo caso al ribasso. Quindi eccolo qui, un ritorno verso il basso, un recupero e soprattutto che questo lo abbia su un'area importante magari precedente. In questo caso, guardate, avevamo avuto un ribasso, un ritracciamento dei prezzi e quello che io chiamo pavimento, cioè il mercato ha iniziato a sedersi. Vedete, è come se si siede qua. Il mercato non, non, non fa nuovi ribassi, si siede, si, si tende a fermarsi lì, a fare come. Un pavimento. E allora, quando eh, fa così, se poi si vengono a creare dei, eh, delle giornate in questo caso, perché poi io, dopo vado a cercare il mio trigger. Quindi in questo caso, la schiss sul giornaliero. Quindi sui grafici che eh, indicano ogni candela una giornata, non vado più in basso, e in questo caso molto interessante perché si è venuto a creare proprio la schiss movimento verso il basso, recupero verso l'alto. Eccolo qui, zoom. no? Pam, pam recupero verso l'alto e, eh, e tra l'altro in questo caso che cosa ci crea? Ci crea un falso minimo in un pavimento. Che cosa accade a livello di mercato in queste situazioni? Cioè in quella con questa con questa giornata qui il mercato praticamente soprattutto chi lavora in intraday quindi durante la giornata aveva visto un movimento molto ribassista. Questa barra qui, se, se voi ci pensate, durante la giornata, per un, per un momento, per qualche, per qualche tempo, durante la giornata è stata una giornata rossa completamente che portava giù i prezzi e che quindi magari anche chi lavora nell'intraday magari cercava di prendere un movimento short, magari l'ha anche preso, ma la cosa importante per me è la close di giornata, l'end of day, la fine della giornata, quindi... Lui ha fatto questo, ha fatto quindi finta di andare verso il basso e ha recuperato po, po, po, po, fortissimo con una chiusura bella verde, quindi eh, più alta dell'apertura, chiamiamola così, anche se sapete che il Forex, diciamo che l'apertura e la chiusura è fatta più che altro tra le sessioni no, asiatiche che chiude diciamo, la candela, quindi chiude il flusso diciamo, di, eh, di scambi, e in questo caso quindi che cosa avviene? Avviene che qui abbiamo, questo, questa resistenza e qui abbiamo questa zona di pavimento dove si viene a creare proprio il last kiss, che è assolutamente molto interessante. Voi pensate che io abbia comprato qui? No, ho aspettato sinceramente, ho aspettato e sono entrato oggi, quindi addirittura ho aspettato anche qualche giorno, perché ieri poi c'è stata ancora eh, una eh, situazione chiaramente bullish, quindi il mercato, vedete, ha mostrato nuovamente un ribasso, nuovamente un, una ricerca dei minimi che non è stata trovata con una bullish bar nuovamente che aumenta la volatilità e che quindi, tra l'altro rompendo la schiss, quindi questo qui poi, vedete, questo minimo della schiss. Diventa quello che io chiamo swing, Ok, questo diventa uno swing low, swing di minimo, che eh, va poi a creare appunto la conferma con il rialzo verso questa, questa zona. Questa cosa qui è assolutamente per me una conferma della conferma della conferma della conferma che questo mercato in effetti ha forza. È un mercato che al momento, diciamo che la cosa interessante è che rimanga sopra ancora queste zone, cioè sopra la zona 154.20, 154.30, almeno inizialmente, cioè questa zona qui, 154.50. Però nel momento in cui poi vado a operare con i certificati Turbo 24, la cosa interessante è quella che io, poi ormai è diventata la mia, vedete, la mia operatività di fondo, è quella di andare poi a trovare che tipo di operazione fare. Cioè, bene, ho fatto tutto questo esame, ho fatto tutta questa analisi, ho capito che la sterlina Ieno è un mercato forte e che probabilmente se lo compro ho più possibilità di, mh, di trovare un profitto nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Non siate troppo frettolosi nel trading, a volte stare dentro qualche giorno in più o addirittura una settimana in più può dare anche delle soddisfazioni maggiori se siamo alla parte giusta quindi ho capito che questo mercato è un mercato da comprare benissimo che tipo di operazione posso andare a effettuare con l'ausilio appunto dei certificati turbo e adesso lo vediamo voglio però prima rispondere alla domanda di Claudio Ceccarelli che dice l'ultima candela rossa può essere un last anche se non ha recuperato tutto l'ultima candela rossa può essere un last kiss anche se non ha recuperato tutto questa qui dici scusami eh, Claudio se ti chiedo ma questa qui questa che si sta formando vediamo se mi rispondi così questa ultima tu parli di questa che si sta ancora in formazione ah ok allora no non può essere un last kiss, questa non può essere uno perché si deve ancora chiudere quindi mi raccomando ragioniamo insomma quando il mercato è chiuso cioè nel senso quando chiude la propria candela quindi, o la sera verso tardi, quando ormai sta per chiudere, almeno insomma, quando siamo ormai che sappiamo che ormai è lì, o la mattina successiva, tanto durante la sessione asiatica. A meno che non andiamo, in questo caso, per esempio, a yen, quindi ci può stare anche dei movimenti più repentini. Se non siamo sul mercato asiatico, meglio aspettare la mattina. Se siamo sul mercato asiatico, magari la sera si può guardare verso sera che tipo di, uh, di dinamica, però. Prima di tutto questo, secondo non può essere un last kiss. perché? Perché il last deve essere formato da uno swing, deve essere uno swing. Quindi questo qui non può essere uno swing, perché guardate, allora, tu non hai fatto probabilmente il corso che ho fatto i webinar qui su, sugli swing, ma lo trovi tra l'altro se ti piace il tipo di approccio sul mio canale anche, probabilmente anche sul canale di Gio ho fatto qualcosa, però noi cerchiamo di, cioè il last kiss sempre, deve sempre formare uno swing, quindi nel momento in cui ho, guarda ti faccio vedere una situazione del genere, dopo te la faccio vedere anche sul grafico, ok, gli swing sono per esempio in questo caso, questo è uno swing high, questo è uno swing low, questo è uno swing high, questo è uno swing low, questo è uno swing high, cioè quasi quali sono gli swing, lo swing deve sempre formare un nuovo minimo, e deve essere rotto al rialzo oppure deve formare un nuovo massimo eccolo qui e deve essere rotto al ribasso quindi in questo caso qui se tu vai a prenderlo proprio forma un nuovo minimo qui questo qui è un minimo più basso di questo? no questo qui è un minimo più basso di questo? no questo qui del kiss, è un minimo più basso del precedente? sì Ecco che può diventare un last kiss. Quando è che lo diventa? Quando viene rotto al rialzo. Ok? Quindi deve fare un minimo più basso. E poi deve essere rotto il massimo al rialzo. Ok? Così forma un, uno swing. E quindi in questo caso anche un last kiss. Va bene? Spero di essere stato abbastanza chiaro. Quindi il last deve formare uno swing. Mm? quindi se vado a prendere qua questo qui per esempio è un last kiss questo qui era un last kiss ribassista anche se magari non l'avrei tradato che eravamo in una tendenza long questo però invece è un last kiss, un swing low quindi un swing uh, di ribasso che recupera quindi è un last kiss rialzista alla rottura de del massimo si crea il last kiss pa, pa, pa, pa, pa, pa. Okay? questo è uno swing high, questo è uno swing low Pam, pam, pam, swing high, swing low, eh? E via dicendo. Swing high, swing low, swing high, swing low, e via dicendo. Va bene? Questa è eh, la questione degli swing. Quindi il, ricordiamoci sempre che l'askis deve formare uno swing. Stop, questo è sicuramente importante. E quindi come ho fatto poi? Che cosa ho calcolato? Ho guardato un po' la situazione. Allora, in un'ottica di trading più classico, quindi, ehm, diciamo, quello che potete leggere abbastanza o, o studiare su moltissimi li libri di trading, io entro qui, quindi sono entrato qui, facciamo un esempio, è stato un po' meglio di così, sono un po' più basso da qua, ok, io entro qui, Posiziono lo stop magari sotto il minimo della giornata, magari precedente, o sotto il minimo questo qui, no? Linea di massima, questa è eh, la classica eh, modalità di posizionamento dello stop, quindi definisco un rischio e metto lo stop qui. Io eh, però grazie anche all'avvento appunto di questi certificati turbo che mi hanno fatto eh, cambiare anche in meglio la mia gestione del rischio, la mia posizionamento dei miei, dei miei, dei miei massimi investimenti, del mio, eh, del mio stop diciamo, quindi eh, stop alle perdite, dove definisco eh, che al massimo lì eh, non vado a perdere più di là, ecco. Eh, praticamente cosa succede? Che io vado a prendere la questa qui la cartellina degli short e dei long quindi dei livelli short e long ovviamente se voglio andare long andrò a cliccare di qua e mi trovo con dei livelli già qui notate come e questo è stato anche il mio ragionamento che feci poi eh, quando ho completamente cambiato appunto anch'io all'inizio li mettevo in maniera più classica gli stop invece adesso eh, grazie appunto a questi certificati ho iniziato a vedere per esempio guardate il livello KO più alto è 153,44 leva 94, va bene, e poi c'è il prezzo del certificato. Quindi io se clicco qua vado praticamente ad avere eh, un massimo investimento che arriva qui, quindi io decido per esempio non so, di rischiare 100 qui e quindi se dovesse scendere oltre qui, io qui eh, la mia posizione da 100 varrà 50, 30, 0, non vale più niente, cioè ho perso quello che avevo investito, come in qualsiasi, investimento che uno fa, cioè investo 100 se l'investimento mi va contro è ovvio che un po' alla volta va a 0 fino a quando si chiude diciamo. In questo caso quindi vedendo una cosa del genere che cosa ho notato? Ho notato che in realtà mettermi così vicino, voi provate a pensare se io mi metto con, ho fatto tutto questo bello studio mi sono andato a diciamo, esaminare addirittura i cambi inattivi. Ho capito che questo cambio è forte, che questo cambio nelle prossime settimane probabilmente andrà a, ad avere anche un ulteriore rialzo. Ma eh, domanda, vi faccio una domanda, se il prezzo invece di salire, perché poi noi trader, non è che siamo trader, cioè dobbiamo prevedere per forza perfettamente quello che dice il mercato. Voi, vi dico, io faccio trading veramente da tantissimi anni, sono un trader professionista, lo faccio veramente, cioè questi mercati quali li trado veramente da, da sempre e trado sempre quelli, quindi li conosco bene e vi posso assicurare che seppur ho tutta questa esperienza tante volte chiudo posizioni in perdita cioè non è che o eh, non entro perfettamente sempre a volte devo stare magari qualche, qualche giornata a, a valutare perché magari il mercato non mi va subito dalla mia magari va un po' contro, è normale quindi noi trader non dobbiamo pensare di essere quelli che prevedono il futuro, ma quelli di trovare un, una buona entrata nel momento in cui abbiamo fatto una buona analisi e poi gestire la posizione, gestire quello che sta avvenendo. Ma io, per esempio, se mi metto long qui come mi sono messo e posiziono un knockout lì, quindi vado a inserire uno stop, diciamo, in macchina 153 44 45 quello che è. Se la posizione, quindi cioè se mi va in negativo, quindi se il mercato invece di salire inizia a scendere e va qui Secondo voi voglio capire anche da voi cosa, come, come, cosa pensate di questo, cioè, la situazione a livello di tendenza di medio periodo cambia, cioè vi faccio vedere il settimanale così capite meglio. Se io vado qua e il mercato inizia a scendere, va qui. La mia visione, il mio eh, come dire, l'andamento di questo di questo mercato eh, cambia. Ho veramente sbagliato la mia, la mia visione e quindi da tanto da posizionare un massimo stop lì, un massimo rischio lì? Ho, mh, ho fatto quindi un'analisi scorretta, diciamo, secondo voi? Vediamo se mi rispondete, se avete un po' di... così. Buttate lì, eh, non, non tanto non è che eh, non ci sia un giusto sbagliato. Io vi dico la mia, per quanto è, per quello che penso io, però... Non so se avete capito la domanda ma se io metto posizione il primo K.O. che trovo dopo tutta l'analisi che vi ho fatto vedere in questa mezz'oretta insieme e, e il prezzo invece di salire subito fa magari uno, uno strappo verso il basso ho, ho sbagliato la mia posizione tanto da uscire e quindi da incassare una perdita secondo voi totale del mio investimento Vabbè, vi rispondo io per quanto mi riguarda no ok per quanto mi riguarda non ne vale la pena di chiudere una posizione totalmente in parità. Magari può valere di chiudere una posizione, una parità minore, ma totalmente in parità lì no, perché lì non va a cambiare la mia idea. cioè, se io mi trovo in questa situazione dove eh, la sterina yen magari invece di salire subito inizia a scendere e mi fa questo, qua mi fa un last kiss long, dove io posso addirittura ancora no, a, a comprare e mi crea praticamente un ritracciamento un po' più profondo di quello che ha fatto fino adesso, ma in realtà non mi cambia la visione che ho sulla Stellina Yen, cioè la Stellina Yen rimarrebbe per me sempre un mercato da comprare, no? Vero? Benissimo. Quindi praticamente io eh, in questo caso non vado a ragionare, eh, vado a prendere, Subito il primo punto in cui mi devo no, stoppare. Ma vado invece a prendere un punto dove la mia view, almeno nel breve, inizierebbe a, a cambiare. Ok? Dove la situazione inizierebbe a essere molto più indebolita. E ci vado molto lontano. Quindi posiziono il mio massimo stop, massimo stop, eh, in, in, in dei punti molto poco raggiungibili dal mercato nel breve termine. Ok? Quindi, in questo caso specifico io ho definito, sono entrato oggi, un'entrata proprio qui, cioè proprio qui. Ho definito il mio massimo investimento con un account leva 18 146.02. Quindi mi sono andato a cliccare qui, sono entrato direttamente a mercato, ovviamente gli ho dato eh, gli ho dato un uh, gli ho, gli ho Oh, mi sono preso una quantità di turbo che potevo rischiare in base a quello che è il mio conto e quello che è un po' la mia esperienza, e in questo caso ho messo 150. Perché ho messo 150? Perché io solitamente che cosa faccio? Vado a prendere il valore del conto che ho di trading, in questo caso 29.34 facciamo 21.000, Ok? 21.000. Questo è il valore del conto in questo momento. Benissimo. Di questi, quindi, io vado al massimo a comprare, al massimo, quanti? 210 certificati. Ok? Quindi, praticamente, è come se lavorassi circa in leva 1. Quindi ho 21.000, lavoro con 2,10 contratto, che se andiamo a prendere i CFD... No? sappiamo che in linea generale è come se avessi un controvalore di circa il mio valore del conto. Quindi è vero che questi ovviamente sono prodotti a leva, io qua sto utilizzando una leva 18, perché in realtà non metto tutti i 21.000 euro, 20.000 euro nel, eh, nel, nella posizione. In realtà ne ho messi meno, infatti adesso vedete. così Adesso vi spiego. Ma invece di metterne appunto, eh, quindi tengo al massimo questo 1 a 1 di leva e vado in realtà poi un po' a valutare anche il tipo di mercato di volatilità, questo mercato più volatile e quindi mi sono tenuto una leva, vedete, più bassa, quindi invece di entrare con 210 contratti sono entrato con, pur avendo 21 sul conto, di come se fossi entrato circa con 15, 1 euro e 50 a movimento di pip a pip, ok? 1,50 euro quindi mi sono tenuto praticamente sotto leva rispetto al mio conto. L Avete capito? Quindi, come gestione del rischio, come massimo investimento, mi sono messo così e eh, mi sono tenuto comunque uno spazio molto ampio. Questo spazio qui non l'ho tenuto perché la mia posizione andrà qui, cioè io non andrò a chiudere la posizione in perdita qui, ma andrò a fare gestendo un po' la situazione. Avendo una, um, un knockout molto, guardate, guardatelo sul daily, molto lontano dai prezzi attuali, mi permette di andare a valutare nel caso in cui il mercato va qui dove vi ho detto prima e qui magari inizia a fare così e poi inizia a fare una certa dinamica short, a quel punto magari io qui o qui esco o addirittura magari esco su un rialzo, un ritorno di long, un ritorno magari al prezzo di carico, magari posso anche definire un'uscita. Comunque definisco un'uscita poi dal mercato non attraverso uno stop classico, ma attraverso un ragionamento di quella che è la situazione di quel mercato. Cioè ho investito X, ho messo un massimo investimento molto lontano con la gestione della leva come ve l'ho mostrata, quindi al massimo eh, del valore del conto diciamo, e vado praticamente poi a valutare nel caso in cui il mercato non faccia quello che io avevo analizzato quindi quella che era la mia idea su quel mercato non attraverso uno stop magari sotto dei minimi che magari viene preso eh, in, magari una settimana ci va giù eccetera ma in ottica un po' più razionale un po' più ragionata capendo che magari questa tendenza magari adesso non ha più quella forza lì è un po' finito il movimento long e allora a quel punto eh, accetterò di incassare la perdita che non sarà totale no? non saranno 1100 euro, 1000 euro, quello che è, ma saranno magari 200 euro, 300 euro, 150 euro, 500 euro, cioè sarà sicuramente molto, eh, molto più bassa rispetto a questo che comunque è un paracadute che io ho, quindi al massimo, comunque, se succede un disastro, eh, comunque quello diventa il massimo rischio. Ma deve essere più che lì mi chiudo come idea, è lì è il mio massimo punto, così io posso con calma ragionare e quindi non andare a. Essere un trader che ragiona distinto di e di emotività e vi assicuro che queste due cose sono eh, distinto nel senso proprio più che distinto di emotività quindi eh, no, dove veniamo presi più che altro da, da, da, da, da emozioni che spesso non ci stanno dicendo delle cose, mh, diciamo funzionali a fare dei profitti o a gestire la posizione al meglio ma presi magari dalla, eh, dallo stress di una posizione che magari va rapidamente in negativo o oh, qualsiasi cosa può succedere sapete che noi trader siamo eh, siamo coloro che prendono costantemente decisioni allora bisogna prendere le decisioni però in modo razionale ecco che in questo modo invece la posizione abbiamo un K.O. ampio la posizione non va dalla nostra, beh, valutiamo, possiamo aspettare anche un giorno in più. Il bello, tra l'altro, del mercato delle valute, del Forex, che a me piace molto e che trado nel 90% del mio tempo, se non di più, è proprio il fatto che ha una volatilità che permette questo tipo di dinamiche. Cioè, voglio dire, non è che stiamo tradando il titolo Tesla, dove o il Bitcoin, dove... Eh, purtroppo, la purtroppo per fortuna poi è eh, eh, però per quanto mi riguarda purtroppo eh, la volatilità è talmente così repentina che non si ha neanche il tempo di capire che cosa stava facendo e magari si, no, si, si prendono decisioni anche un po' affrettate, in questo caso insomma stiamo sul Forex, è vero che sterlina Yen è molto volatile però stiamo parlando di una volatilità molto gestibile e quindi ci permette anche di mm, avere gli spunti per magari poi chiudere, quindi non sto dicendo che io poi qui andrò qui perché, per esempio, se il mercato invece dovesse iniziare a sparare su, poi magari cercherò di gestire il mio profitto. Qui, per esempio, ho segnato due livelli importanti di presa profitto che sono l'area 159 e l'area 161, beh, diventerebbe un grandissimo trade, un bellissimo trade. E più un'altra cosa, nel caso in cui magari Stellina Yen scenda adesso e vada qui e qui ci fa un'ulteriore la schissa. Eh. Allora a quel punto io addirittura nel mio progetto di trading in questo caso ho addirittura definito anche la possibilità di entrare ulteriormente con un'altra posizione, quindi mediare il mio trade eh, con un prezzo di carico migliore, quindi nel caso in cui eh, ho comprato circa qui e magari perché mi dà un certo tipo di, eh, di struttura di prezzo da ricomprare, magari compro anche qui, è ovvio che il mio prezzo di carico magari se compro gli stessi contratti sarà circa qui. Però sarà lì allora che se si viene a definire, non so, un last kiss qui, facciamo un esempio, è ovvio che però poi se il prezzo dovesse poi scendere ulteriormente qui andrò a chiudere totalmente la posizione perché non avrebbe più senso stare dentro, avete capito? Quindi poi nella dinamica della evoluzione dei prezzi poi io cioè, andrò a gestire un po' la cosa, però non è detto che anche se fosse un ribasso nel nella mia pianificazione del trading in questo caso potrei anche pensare di creare una, eh, un prezzo medio di carico migliore e non per forza peggiore con un incremento, quindi al rialzo, eh, quindi nel momento in cui sale quindi il classico piramidale, ma anche una mediata, come dire, ma se è ben pianificata, sap sappiate che la mediata è, è ottimale, perché crea un prezzo di carico migliore, con dei contratti migliori, quindi con, con più contratti, con più certificati in questo caso, e quindi eh, avere la possibilità di guadagnare di più. È ovvio che in questo caso ci vuole anche esperienza, perché no, non è così, non si dovrebbe fare nella base teorica, ma poi nel trading se si è pianificato bene e c'è la possibilità e l'opportunità è una cosa fattibile, ecco che allora si può lavorare in maniera molto molto interessante con i certificati Turbo, però sempre tenendo presente che il knockout è meglio tenerlo a un, a un livello lontano, almeno per come guardo io. Quindi, livello lontano che ci permette poi di ragionare in base a quello che ci dice il prezzo in maniera più razionale. Avete capito? Bene, questo è un po' il... Uh il mio il mio trade che volevo spiegarvi in questa in questa sessione di webinar che credo vi sia piaciuto È sicuramente eh, interessante spiegarvi anche come come faccio le operazioni soprattutto con questi certificati turbo perché sono assolutamente un ottimo strumento avete visto anche il fatto di mettersi lì io non ho un margine come ho con i cfd no se io per esempio in questo caso eh, eh, ho i CFD che per esempio eh, in questo caso specifico avrei non so, eh, 300, 500, circa 500 euro di margine con una posizione del genere più lo stop loss. In questo caso invece io definisco direttamente che questo è il mio massimo investimento, quindi non c'è più il margine da mettere. Al lato del, del, del mio conto, quindi valore del conto X margine Y, y e stop loss, eh, Z, diciamo? No? Quindi tre valori, ma ce ne sono solo due, cioè il mio investimento totale che vale, no? margine più stop, diciamo, cioè è quello lì, non c'è un qualcosa in più che devo mettere lì al lato del conto avete capito? quindi insomma questo è un po' il trade che ho fatto e come, come lo gestirò è quello che magari potrebbe essere un po' la pianificazione mh, futura di questo bel deal domande quindi avete qualche... sono già 18.50 tra l'altro avete qualcosa da chiedere, qualche spunto, mh, qualche idea, non avete capito qualcosa sono andato via troppo rapidamente eh, non lo so, non avete fatto moltissime domande quest'oggi, quindi io vi chiedo se avete qualche qualche spunto che magari volete darmi, e io volentieri sono qui. Non mi sembra. Va bene, allora oggi sono stato bravissimo perché vedo che non ci sono praticamente domande. Allora dire. Io spero intanto che vi sia piaciuto questo, questo webinar, sapete che io sono abbastanza pratico, quindi vado proprio su, sul pratico, sulle operazioni che ho mercato, sono un trader come voi ragazzi, quindi eh, non amo molto le slide, queste cose, però spero di essermi fatto capire, eh, di essere andato eh, direttamente sul punto, quindi di, di avervi spiegato bene un po' come io opero almeno con questi certificati Turbo, attraverso un'operazione reale, quindi non teoria ma una cosa che ho veramente con i miei soldi magari ne faremo delle altre perché noto che i certificati piacciono a molti a me in primis, magari ne faremo delle altre va bene, allora a questo punto io direi che per oggi è tutto ritroverete questo webinar direttamente sul mio canale youtube giovedì durante la giornata credo intorno verso sera che lo inseriremo però insomma durante la giornata lo troverete io vi saluto, vi auguro una buonissima serata e un buon Trading Simple. Ciao a tutti!